sono solo Ciò che siamo veramente. Or frase quindi ho preferito trascrivere quelle che avete letto e ascoltato ma se vi è piaciuta come tipologia di video non escludo la possibilità